L'altro giorno c'era la partita dei playoff perché il Monza doveva andare in serie A e quindi è l'ultima partita partita decisiva, un bordello della madonna, a Monza hanno chiuso praticamente tutte le strade, io semplicemente ero la, dalla parte di un viale dovevo arrivare in fondo al viale 300 metri lineari per arrivare al park. Ma uno non può stare in coda un'ora per fare tre vie perché c'è chiusa a metà circolazione a Monza perché c'è la partita a Monza contro sto cazzo? fa a essere interrotti così nella propria vita nella propria quotidianità solo perché c'è una c***a di partita di calcio ragazzi il calcio fa cagare anche io sono un atleta professionista però di mountain bike freestyle in particolare di door jump. 12 anni che pratico questo sport e 5 anni fa ho deciso di aprire una struttura a Monza proprio per dare la possibilità a tutti di praticare e provare il door jump e proprio questo posto era un campo da calcio ragazzi forza è andata da allora il monza pizza bike park alle mie spalle è diventato la mia seconda casa e il terreno perfetto per tutti i miei allenamenti La preparazione a un contesto comunque a una stagione di gare ti porta ad avere uno stress fisico-mentale che normalmente quando giri in bici o comunque fai qualsiasi sport non hai. Da quando sono diventato atleta professionista, il mio modo di girare è cambiato sia a livello di proprio spensieratezza, quindi come giro cosa penso sia a livello di progressione praticare uno sport a livello agonistico o amatoriale penso sia scontato dire che è diverso ma chi non ha mai praticato a livello proprio professionale uno sport fa fatica a comprendere qual è la difficoltà nella mountain bike quando uno gira per divertirsi hai voglia di fare un trick hai voglia di non farlo non lo fai se invece ti senti gasato per saltare e vuoi provare una cosa nuova In quel momento lo fai Ma non ti obbliga nessuno E soprattutto non è una pressione esterna Hai magari la pressione di fare un trick nuovo Ma dentro di te se non lo fai Che succede? Nulla! La prossima volta che sei più gasato lo fai Quando invece DJ per il contest? Il giorno prima ti sei svegliato male Perché hai avuto la cagarella di notte La tua fidanzata ti ha lasciato Hai litigato con tua mamma Perché aveva le palle girate quella mattina E io devo trickare Incazzato Fare tutti i miei trick Martellare Rischiare la vita Ed essere sempre al 100% in qualsiasi momento che faccio qualsiasi trick nel mio caso per esempio ho sempre uno schema di trick che faccio in sequenza da ormai un sacco di anni e parto sempre con i trick che mi sento più confidente e anche sono i più facili per poi concludere con i più difficili 3 triplo bar 3 whip flip tack flip bar flip whip 7 corpo like, 7 caldo tanti sport non prevedono una dose di rischio così alta quando ci si allena qui nel freestyle tutte le volte che salgo in bici e mi alleno incazzato rischio la vita e questo rischio di vita non è che lo prendo sotto gamba e per me è una passeggiata tutte le volte per me è estenuante fisicamente e soprattutto mentalmente quindi non mi fa neanche più godere così tanto il momento e negli anni ho capito che sta proprio qui la differenza tra praticare uno sport a livello amatoriale o a livello professionistico oh, yeah. La parte più bella dello sport è proprio quando sei principiante Quando inizi perché è come conoscere una persona nuova Devi scoprirla La Monza Pizza Gang in partita ragazzi Big goal Comunque così è anche divertente eh, giocare. E se vi dicessi che prima di diventare atleta di mountain bike ho giocato anche 10 anni a calcio come centrocampista E in maggior parte delle squadre di Monza, vi farebbe meno incazzare la frase che ho detto in inizio video? Oh. l'ambiente però non faceva per me dopo più di dieci anni a giocare a calcio ho deciso di cambiare sport perché non provavo più le stesse sensazioni di progressione che provavo all'inizio, mi piaceva lo sport mi piaceva quindi giocare a calcio ma mi mancava quella sensazione di nuovo e soprattutto odiavo l'approccio che le persone avevano rispetto allo sport, non ero un calciatore professionista ma allenatore pubblico, poi anche i compagni di squadra, iniziavano proprio a martellarti, a paccarti le palle quando sbagliavi una cagata sbagliavi a prendere la palla dopo un passaggio, tiro le palle E venivi completamente massacrato di insulti e ti sentivi dopo la partita una merda Andavo agli allenamenti soltanto perché mia mamma aveva riscritto alla squadra Ma quando ho preso coscienza della situazione e mi sono completamente rotto le palle di andare Ho smesso diventi atleta professionista di qualsiasi sport ma nel caso mio del door jump io per provare quella sensazione di progressione e quella sensazione che hai di adrenalina emozione come quando sali la prima volta in bici o provi la prima volta uno sport devi martellare come un toro e rischiare tantissimo e soltanto a rischio estremissimo provi per un attimo quella sensazione Mio papà fin da piccolo mi ha trasmesso la passione dei motori, infatti ho fatto 10 anni di go kart, ho girato un po' in motocross e quella passione per me è rimasta. E quando pratico questi sport rivivo proprio le stesse sensazioni di quando ho fatto la mia prima partita di calcio o sono salito la prima volta in bici. ormai stiamo andando da tanto abbiamo anche fatto backflip in Foppit moto da pista siamo andati lo scorso autunno ho comprato di 30 n una macchina più o meno sportiva l'unica cosa che mancava era portare appunto la macchina nuova in pista ragazzi infatti oggi siamo venuti proprio Cremona e adesso piove porca puttana vabbè sfiga ma finalmente andiamo in pista e lo senti già il brio ragazzi la manina sudata del principiante quello che ci piace è proprio questa la sensazione che stiamo cercando che ricerchiamo tutte le volte Quando proviamo i nuovi sport è questa ragazzi Abbiamo anche i meccanici Ringraziamo I BF per il tbf, forma I BF Esatto che ci Meno male se sennò perdevamo anche le ruote noi Grazie Ah eccoci qua Casa Casa dolce casa È quello che stavo pensando <ride> prima no? È cioè, la sensazione che ti dà Anche se sei già salito sulla macchina Il fatto di avere davanti alla pista eh. È proprio Ansietta Infatti io ho messo il guanto per sicurezza. Albi siamo in pit lane. Sì, dove mi devo attaccare? Albi pit lane. <ride> il silenzio pieno della tempesta. Stiamo entrando, Albi, stiamo entrando in pista! <ride> <Che emozione! ride> Albi, stiamo entrando in pista! Madonna raga, ma che figata che è entrare in pista in macchina. A allora, primo giro dobbiamo andare molto calmi, eh, perché dobbiamo scaldare le gomme. Ma detto bene il meccanico là, non bisogna mai esagerare. Non mai esagerare esagerato. Sento <ride> sul lettichino. Dai, qua stiamo andando super eh, morbidi, eh? Ah, si! Sì. E eh, mica se non sto neanche accelerando, Albi! Eh no. Qua facciamo il test le mani sudate, dopo, no? successivamente. <ride> <ride> no, mi le risate isteriche! Ok, adesso possiamo iniziare ad andare! Oddio, l'aria! Riccato che non si vede da dentro il casco, ma io c'ho cazzo di sorriso 24H qua! Uh, mi uso, dai. <ride> Sono concentrato, mi sto divertendo! Scusa, non parlo un cazzo perché mi piace un botto, a eh, guidare così! No, ti penso io! Oh, sveglia! Oh, libera, Toto scatenati! Ah, c'è una bandiera! Ah perché c'è l'erba in pista Puttala ragazzi Madonna ma quanto cazzo è figo! Perché che lo so troppo come sport eh no veramente torno come un bambino quando salgo così sulla macchina Come, come la prima volta che sono salito sul tuo carto uguale identico stesso proprio stesso piacere Cioè lo fai proprio perché ti, ti stai divertendo Non perché hai degli hobby ti O oh, qualcosa dietro proprio ti diverti Ragazzi, che cazzo! di figata è girare in pista non, cioè mi mancano i motori posso essere sincero ho girato tanti anni da piccolo col kart e mi manca ovviamente non avevo mai girato in pista con l'auto è figo perché ritorno principiante in uno sport e per me è tutto nuovo tutto fighissimo tutto da scoprire oggi come quando ero bambino come quando ho toccato la prima volta il pallone da calcio mi è comparso un sorriso a 32 denti avevo le stesse emozioni di adesso ero contento così quando tornavo a casa mia mamma mi vedeva contentissimo perché giocavo a calcio e ero felicissimo di stare con i miei compagni giocare nella mia squadra, il messaggio del video non vuole essere il calcio fa schifo perché lo sport è brutto, il calcio è un bello sport ragazzi, ma è l'atteggiamento delle persone che non è bello